Ciao play, dimmi like, ci stanno letti i online uh, like, e che condividi uomo che non basta mai, mamma Maxi Nick che sta a capo il di tutto il branco qui, non basta il rango alto, se a giocare non stess'altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la gru, devi uh, iscriverti al canale Maxi Mix su youtube, proviamo di e di più, forza fallo pure tu, perché non letti crisi, non mattare, sempre un passo in più e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 anche se in realtà andremo a modificare questo giocattolino qui che vedete qua sopra e lo andremo a modificare insomma come se stessimo facendo un normale episodio di Tuning 2.0 allora <coughs> per cominciare ragazzi questo giocattolino vi costa 1 euro quindi diciamo che è un giocattolino sì che potete comprare però fate voi insomma se avete i soldi da buttarlo comprate però è un giocattolino molto carino che ha le sue modifiche io pensavo che avesse molte più modifiche molte più carene invece effettivamente non ha moltissime carene ha la carena del burrito ma c'ha sto cazzo di freggio qui che sinceramente a me non piace molto e per dire avrei preferito il burrito tutto nero però vabbè e nulla andiamo a vedere le altre carene ci sono carene veramente veramente veramente carine eh? perché per carità non si può dire che sia brutto però avrei preferito magari qualche carena in più anche, non so una carena in stile Monster Truck anche se già è molto Monster Truck eh, l'RC bandito però comunque sia eh, quell'effetto Monster Truck sarebbe stato molto molto più più bello secondo me con la, una carena ancora più alta però eh, già eh, io per esempio l'ho provato riscontrato che non passa sotto a tutti i veicoli quindi magari fate voi a seconda dell'esigenza che avete però comunque sia anche più bassa la possiate fare però eh, sotto alcuni veicoli non passa e basta quindi insomma no, non pretendete di farla la pasta sotto un 20 cosa che è impossibile ragazzi però comunque sia nel, nell'insieme è carina come macchina io sto avendo diciamo delle come si dice dei ripensamenti su come farla perché volevo farla burrito però non mi piace sto, sto lampo rosso qui sta cosa non mi piace quindi cambiamo carena e vediamo che cosa esce fuori anche perché ragazzi cioè io devo prendere la carena burrito sì però ci deve stare per forza sto lampo insomma è un po' bruttina magari forse tutta di un colore, ah vedi, cioè fa fare pure gli omini dentro ragazzi pure i piloti ci fa fare quindi vediamo un attimino di farli a tema gli mettiamo il casco bello un bel casco arancione con una bella tuta arancione o oh, qualcosa di simile ragazzi qualcosa di simile ma comunque devo dire io l'ho provata ragazzi vi lascerò un pezzettino della clip quando la stavo provando e è divertente è abbastanza divertente poi anche questa cosa delle armi insomma arrivi sotto all'avversario qualcuno già già dice ah beh buona quando ha sotto gli avversari poi è eh, e gli fai la kill ma secondo me è più da da cazzeggio un'auto da cazzeggio ragazzi un'auto poi tra parentesi un'auto è un giocattolo da, da cazzeggio però è figo perché personalmente a me piacciono molto i radiocomandati comunque sia le auto tutto ciò che è radiocomandato a me piace molto quindi eh, lo trovo abbastanza carino insomma, l'inserimento di, di questa auto che è abbastanza carina eh, poi per l'utilità insomma l'utilità di quest'auto è giusto il sollazzo ragazzi, giusto il divertimento che, che possiamo provare a guidare questo giocattolino però per il costo insomma per il suo milione e mezzo sono veramente tanti tanti soldini poi ecco qui abbiamo comunque possiamo personalizzarla più o meno come vogliamo tranne alcune forzature come ho già detto eh, sta cazzo de, de, de cosa burrito che deve essere per forza così intanto ora comunque come ho già detto cambierò perché non, eh, non si può vedere così almeno a me non piace poi ognuno ha il suo gusto intanto adesso vado a a ritoccare quello che sono le ruote e poi andremo a modificare l'auto ulteriormente ragazzi perché così non si può vedere Comunque sia, come ho già detto ragazzi, utilità quest'auto non ne ha, almeno secondo me, poi non so chi è che ci vuole vedere lo scopo bellico sotto quest'auto, però secondo me utilità non ne ha, E giusto ecco, può essere come ho già detto usata per divertirci, per cazzeggiare, sì, magari fa esplode qualcosa, però comunque sia, non credo che ci sia tutto questo questo uso bellico di questa auto quindi secondo me anche la cosa di mettere l'arma la vedo abbastanza inutile però comunque sia eh, in sé come vedete se è fatta bene ragazzi è carina e niente, qui ragazzi abbiamo finito di fare la nostra auto e una volta che abbiamo terminato usciamo da qui è l'unica cosa che possiamo fare e per richiamare questo veicolo basterà andare nel nostro menu interazione andare in inventario e richiamarla quindi andremo ad uscire fuori e andremo a, a chiamare questa, questa macchinina insomma quindi il menu pad andate in inventario cosa che non ho fatto io ragazzi e come vedete avete l'auto potete richiederla non so, mi pare ogni due minuti non lo so, ogni quanto e questa è l'auto ragazzi diciamo che io l'ho trovata abbastanza spiziosa abbastanza carina da, da giocarci da guidare, da da cazzeggiarci io più o meno qui ho aggredito i passanti anche perché non, non, non ho fatto esplodere l'auto visto che comunque ci sono eh, delle funzioni dell'auto però a me non l'ho fatta esplodere ho cazzeggiato saltellando eh. è carina ragazzi sì però voglio dire eh, non prendetela come una cosa utile sono sotto certi punti di vista un milione e mezzo buttati però ecco se ti piace il genere se ti piace la cosa la compri a me piace io l'ho comprato ragazzi detto questo vi lascio al resto del video vi ricordo di passare nella descrizione ragazzi che ci sono tanti link utili c'è cioè il link del contest road to 15k eh, che comunque potete partecipare in questo contest e magari vincete che cazzo ne sapete raga alla fine non si sa mai non è che sto io a decidere chi vince e chi non vince quindi comunque sia vale la pena partecipare se siete nuovi iscritti anche voi partecipate il link del contest lo trovate in descrizione trovate tanti altri link anche i link dei miei contatti psn e tutto il resto quindi io vi consiglio di passare nella descrizione perché insomma se c'è sta la descrizione a qualcosa servirà quindi passateci ragazzi non è che io scrivo una descrizione così tanto che scriverla e detto questo un saluto e al prossimo video ciao belli